Ciao, ti ringrazio tanto per cliccare su questo video, sono molto molto molto contento, grazie mille per il tuo aiuto, ma prima di guardare il video, mi fai un favore? Solo una ti prego, vai sotto questo video, vedi le cose in rosso, iscrizioni, subscribe, mi puoi cliccare su questo? Poi, dammi solo un like. Solo un like. E lasciami il tuo commento cosa ne pensi su questo video. Lasciami il tuo commento. Per favore dammi un like e subscribe. Condividi anche questo video con gli amici, con le persone. Grazie mille per aver fatto questo favore. Andiamo a guardare il video. benvenuti sul mio canale vi ringrazio tanto per essere qui con me prima di tutto voglio chiedere scusa voglio chiedere perdono ho avuto un po di problemi per questo non ho avuto venire a fare video per mettere video su youtube eh, per un po di un mese due mesi fa non ho ancora messo nessun video per questo voglio chiedere scusa e perdono e problemi è già uh, finito e quindi da oggi in poi ogni domenica ogni domenica ci sarà un nuovo video ogni settimana un video per il futuro possiamo fare un po di più ma per, per adesso ogni settimana ti do, vi do ancora un nuovo video che potrebbe essere molto educativo molto interessante il mio nome è sempre Nyakob Lanz in Ebeneza e stai guardando Voce dell'Africa, Voice of Africa, a Voice in the Wilderness. Una cosa molto brutto che io non ho capito, ho pensato tante volte ma non riesco a capire, magari potresti aiutarmi a capire cosa è le situazioni. Perché non è successo a me solo una volta, è successo a me tante volte, 5, 6, 7 volte, e che non ho capito perché devi, deve essere così. Magari qualcuno sa perché o qualcuno può aiutarmi a capire. Per esempio, per... è questo. Sono qui in Italia per più o meno due anni, così. E' una cosa che non ho capito. È successo a me tante volte, non so se è successo a te anche, se appena ho finito questa, questa cosa, se è successo anche a te, per favore lasciami questo commento, condividere la tua esperienza sotto questo video così. Ho visto che quando africani come me vogliamo chiedere informazioni o vogliamo parlare con le persone, soprattutto le persone bianche, Tanti volte, non tutte le persone, perché ci sono alcune persone bravissime, molto, molto ridicato, ma c'è alcune persone anche molto, molto brutte, in senso che appena dico buongiorno, dicono no. Neanche loro vogliono ascoltare quello che le persone vogliono, vogliono dire. Magari vogliono chiedere un'informazione perché io sono straniero e magari non conosco una via, c'è un'informazione da chiedere e quando tu vuoi chiedere un'informazione della persona è come se fosse non sei umano è come se fosse eh, quando tu pari con questa persona la persona può diventare come te non so se la persona diventa un africano non so non so cose come non so cosa, cosa... Cosa devo dire per spiegare questa situazione? Appena dico buongiorno, dicono di no. Direttamente così, subito così, no. Una volta sono, eh, volevo prendere il treno eh, alla stazione, non sapevo che, che treno da, da prendere o dove posso comprare il biglietto. Eh, ho chiesto, volevo chiedere a una signora Appena ho detto buongiorno, le ha detto, no, no, no, non pare con me, no, no, no, no, non può parlare con me. Le detto, ma scusa, non ho fatto niente, non, non, non, non ti ho picchiato, non ti ho neanche toccato, ti sto st st st st st salutando, almeno ascoltami prima. Poi lei ha detto, cosa, cosa vuoi da me? Le detto, va bene, grazie, non voglio parlare di più. Poi, no, mi dispiace, per... no, non è così, A almeno ascolta la persona guarda alcuni hanno i pensieri che tutte le africane che camminano sulla strada chiedono monetti no non è così è giusta o è sbagliata che fanno questo tipo di cosa quello che sto dicendo è che dobbiamo capire quale che la persona sta chiedendo prima di giudicare magari la persona sì è giu, è vero che magari la persona ti sta chiedendo soldi o un aiuto va bene se ti chiedo un aiuto se hai un aiuto per me può aiutarmi se non hai e basta così non è che è, è per forza aiutare la persona quando tu uh, contro la persona nella strada che chiede monetti io penso che questo qua non, que, questo argomento non ha niente da dire di uh, da fare con il razzismo io penso che è una radicazione le parti di persone che fanno questo e Una volta ancora uh, volevo chiedere un indirizzo di uh, uh, un ufficio. C'era questo signore con, con sua moglie e ho detto, gli ho salutato e mi ha detto no, no, no, no grazie. Ho detto grazie per cosa? Perché? Ti ho salutato, voglio chiedere una formazione. Ho detto oh, sì, sì, mi scusa, eh, sai che eh, sappiamo quello che fate voi. Eh, eh, africani qui spacciano le droghe fanno violenza di, di, di delle donne fanno le cose non ha sentito Ho detto, ma cosa e vuol dire tutte le, tutte le persone africane fanno eh, spacciano le droghe tutte le persone rubano le cose sulla strada fanno casino quanti pers quanti eh, persone bianche sono in prigione per fare le cose male non sto dicendo che Tutte le persone che sono in prigione fanno le cose male, giustamente qualcuno sono molto innocenti, ma è successo nella vita così. Ma sto dicendo che almeno ascolta quello che sta chiedendo la persona prima di giudicare, se no è male di Come magari un giorno potresti eh, avere un bisogno di qualcosa, eh, potreste anche chiedere a una persona una, una persona africana una, una persona nero se io nero non vuol dire sono stupido eh? sono nero non, non vuol dire non, non so non penso non so cosa ne pensate ma questa cosa oh, fa male a me e credo, credo che non è successo solo a me tante persone non solo africani anche altre persone guarda tutti noi siamo umani e dobbiamo vivere come umani. Anche i cani, quando, quando un animale, vedo un altro animale, fa un segno che ha visto un animale. Non è che noi umani, quando vediamo un altro umano, per colori, per dove, da dove viene questa persona, non possiamo fare niente con questa persona. È svariato, per me è svariato. Non so, magari... Sto sbagliando, sto esagerando troppo di questa cosa. Ma la realtà è questo. Per favore, per favore, siamo umani come te. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa, dovete ricordare questo. Non siamo pieni di tutti, almeno abbiamo bisogno di qualcosa. Tante cose che tu, eh, eh, c'è su televisioni, le tante cose che parlano sui giornali, 90% di tutte queste cose sono false e sono propagande sugli su, africani, sull'immigrazione. immigrazioni non tutti di questo sono vero e quindi dovete verificare ci sono immigranti molto molto molto bene, molto giusto, fare le cose giuste anche noi abbiamo Italia nel nostro cuore perché viviamo qui se ci sia qualcosa mare in Italia, ha conseguenza anche su di noi. È brutta anche per noi. E quindi noi, anche noi, cerchiamo ogni giorno di migliorare la vita, la crescita di Italia. E non, non potete fare da solo. Possiamo collaborare. Fare l'amicizia come umani. C'è un proverbio o c'è una, una frase in inglese che dice: Together we fall, together we stand. Se siamo insieme possiamo crescere bene. Per favore, non devi capire male quello che sto dicendo. Non sto dicendo per cose male, ma sto dicendo per il benessere di noi tutti, soprattutto dei miei fratelli e sorelle africani. Grazie mille per ascoltarmi. Ci vediamo settimana prossima con un altro video. Penso che possiamo andare fuori a chiedere alle persone ancora le, le, le domande. Cosa hai in mente, a mente di chiedere alla persona, riguardo integrazione, immigrazione, cultura africana, tutte le cose? Lasciami tu, la tua domanda sotto questo video, così possiamo chiedere alla persona per te. Vi ringrazio tanto per tutti. Stai ascoltando e stai guardando Voice of Africa. Il Mio nome è sempre Gnacob Langsine Beniza. Grazie. Ci vediamo settimana prossima. Ma prima di andare... Prima di andare, se non hai visto i primi quattro video che ho messo sul canale, lascio il link sotto, video descrizione, vai lì a cercare tutti i video, c'è i primi quattro video che è molto molto interessante, va lì a ascoltare, guardare, lasciami un commento qui, Together we can grow, insieme possiamo crescere. Grazie mille, ciao a tutti e Dio vi benedica. Ciao ciao.